www.marizopoli.it edicola settimanale Mondo Padano, anche in digitale su www.mondopadano.it nell'inserto economia e lavoro nella rubrica risparmio e finanza eccoci qua con l'articolo di Giuseppe Biondelli, educatore e consulente finanziario che ci parla dei bond, eh? quindi complessità e volatilità rendono difficile individuare le aree e i trend su cui investire in termini di rendimenti, di ammortizzatori di portafoglio, grazie alla diversificazione. Lottura interessante per ribadire anche gli aspetti dei rischi di valutazione. I rischi sono quelli tradizionali: il rischio liquidità, eh, il rischio greenwashing, il rischio eh, emittente, questi sono alcuni che vengono citati, ma ce ne sono altri che vi invito a leggere per una sana e. Conoscenza, perché come diciamo sempre noi, informarsi, conoscere per decidere. Eh? Una buona lettura, alla prossima!